Ciao a tutti, oggi andremo a vedere il più grande ingorgo navale della storia visto dallo spazio. In particolare usiamo le immagini del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus che il giorno 29 marzo alle ore 8.40 UTC è passato sopra lo stretto di Suez. Immagini a colori reali, catturato dai tre sensori, nello spettro del visibile del satellite poco prima del disincagliamento ufficiale della nave Evergiven andiamo a sud dell'entrata del canale di Suez e vediamo subito la flotta di navi in attesa di entrare dal porto sud una cosa inusuale dal punto di vista navale vedere queste navi di stazza enorme, in fila come al semaforo, in attesa di entrare. Ecco qua l'entrata sud. Andiamo a vedere dov'è l'Evergiven, che è poco più a nord. Eccola qua. Possiamo subito notare che si vede dell'acqua davanti alla prua della nave e dei rimorchiatori a poppa che, evidentemente, dalla scia stanno tirando come dei forsennati per raddrizzarla andiamo scorriamo ancora verso nord l'immagine qui c'è uno slargo naturale ben sfruttato in fase di costruzione dove sono all'ancora altre navi come possiamo vedere tra una nuvoletta e l'altra però la visibilità direi che è molto buona anche queste navi molto molto grandi che aspettano di transitare evidentemente uscire da sud per curiosità andiamo a misurarne una con lo strumento metro. Ecco qua, 408 metri, anche questa paragonabile alla Ever Given. Andiamo a vedere com'è la situazione a nord, Port Said vicino al delta del Nilo. Vediamo com'è la situazione nel Mediterraneo ed ecco qua. Quello che sembra una nuvola di insetti sono in realtà centinaia di navi in attesa di entrare. Per curiosità misuriamo un'ipotetica coda lunga 30 km come possiamo vedere, ma le navi possono anche affiancarsi una all'altra, quindi proviamo a misurare la superficie sempre con lo strumento metro e vediamo 870 km quadrati di superficie marina occupata. Chiudiamo lo strumento metro e andiamo a vedere queste numerosissime navi, un po' più da vicino. È 10 metri a pixel la risoluzione massima di Sentinel-2, nello spettro del visibile, però una risoluzione sufficiente per poter apprezzare il mega ingorgo navale che si è creato davanti a Port Said volendo possiamo scaricare l'immagine mettiamo un nome che comparirà poi in sovraimpressione all'immagine io consiglio sempre di mettere HIGH come Image Resolution per avere qualche pixel in più da potersi godere o in fase di stampa o anche per mandarla agli amici l'immagine finisce nella nostra cartella di download possiamo chiudere lo strumento di scaricamento andiamo per curiosità di nuovo a sud per misurare la lunghezza della coda all'entrata sud, diciamo che prendiamo queste navi qui come riferimento dal porto sud fino a questo gruppetto di navi, 67 km circa di coda di navi in coda pronte per entrare. Anche qui, volendo, se ci piace questa vista dal satellite, la possiamo scaricare, mettiamo nella descrizione eh, navi in attesa, entrata sud, download e il nostro file finirà nella cartella download, ecco l'immagine scaricata dell'entrata sud ed ecco l'immagine dell'entrata nord che abbiamo scaricato in precedenza una zoomata elettronica sul file scaricato. Con questo è tutto, grazie per aver guardato questo video. Nella descrizione potete trovare i link utili per potervi cimentare anche voi a vedere immagini dallo spazio. Alla prossima!